Ok, quindi riprendiamo e invece parliamo di un problema correlato a quello precedente, sempre relativo ai cammini all'interno di un grafo, no? che eh, però prevede di ricercare non un cammino qualsiasi, ma in realtà un ciclo. Mm? Eh, anche qua, noi sappiamo già cos'è un ciclo, c'è cioè un insieme di archi, che formano un cammino in cui il primo nodo e l'ultimo di questo cammino siano lo stesso, è un coincidente, quindi di fatto eh, un, una, un percorso fatto di molti archi, più archi, e che poi arriva nello stesso punto di partenza. Okay? È un cammino chiuso, hm? eh, cammino di solito semplice, semplice nel senso che eh, non ci sono mai, non passo mai due volte dallo stesso vertice, quindi i vertici sono sempre tra di loro distinti, ma chiuso, hm? quindi... Uh, arrivo al punto, uh, stesso punto di partenza ecco, uh, i cicli non sono cammini particolari non nulla, nulla, nulla di particolare se non appunto, che l'ultimo vertice coincide col primo esistono tipi particolari di cicli però che hanno delle proprietà di, diciamo, di copertura dell'intero grafo cioè ci sono dei cicli che uh, toccano tutti i vertici del grafo e In questo caso sono detti cicli hamiltoniani, quindi un ciclo hamiltoniano è un ciclo in un grafo, quindi un cammino chiuso, che tocca tutti i vertici una volta sola, normalmente è un ciclo semplice, dicevamo, ogni vertice viene preso una volta sola. Questi sono degli esempi di cicli hamiltoniani su grafi completi, questi disegnini qua sono tutti grafi completi con... Uh, no, non ero, scusate, non tutti uh, su, su vari tipi di grafi e sono evidenziati in rossi quelli che possono essere dei cicli che toccano tutti i vertici una volta sola chiaramente non toccano tutti gli archi ma toccano tutti i vertici uh, non è detto che un grafo possieda un ciclo Hamiltoniano non è detto che all'interno di un grafo possa esistere un ciclo Hamiltoniano dipende da come è fatto il grafo mm? e l'operazione di scoprire uh, il, il cammino miltoniano, eh, che, appunto, che è il cammino tra due vertici che visita ciascun vertice esattamente una volta, eh, è, è, un, è un problema non banale, non banale da risolvere. No? Eh, poi in realtà esiste la versione leggermente semplificata in cui non viene richiesto proprio un ciclo, ma basta un qualunque cammino miltoniano in cui parto da un punto e arrivo in un punto diverso. Tenete presente che questo problema è un problema molto importante nel campo della logistica, no? perché eh, è il tipico problema del cosiddetto commesso viaggiatore, cioè io devo riuscire ehm, con, con, con un mezzo a uscire dal mio magazzino, M, toccare i vari punti di consegna in giornata e poi ritornare al magazzino di partenza, okay? eh, in quel, nel nostro caso eh, della logistica chiaramente le strade ci sono e quindi sarà sicuramente sempre possibile farlo ma poi c'è il problema aggiuntivo di farlo col, eh, col costo minimo possibile, quindi trovare qual è un cammino, se esiste, deve esistere, altrimenti siamo, diciamo così, siamo, eh, siamo, rischiamo di fare consegne con la bicicletta in un posto in cui invece bisogna prendere aereo. quindi eh, vuol dire che in quel caso non esiste, ma in un sistema diciamo così, logistico completo, in cui ci siano tutte le tratte che sono necessarie, eh, esistono sicuramente dei, dei cicli hamiltoniani che mi permettono di toccare tutti i punti di consegna e tornare al punto di partenza. Poi devo trovare quello che ha il costo minimo, quindi trovare il percorso di... Co e questo costo potrebbe essere dato dal costo del carburante, dal tempo di consegna, eh, da, molti, da molti, a molti altri parametri. No? Quindi problemi di questo genere sono problemi diciamo così, di molt importanza molto forte quotidiana, eh, gestionale, logistica, Esiste il problema più semplificato in cui non sono obbligato necessariamente a tornare al punto di partenza, ehm, quindi ehm, è, è solamente un cammino in cui parto da un punto, devo arrivare, devo toccare una serie di punti e non mi importa, cioè non, non è necessario ritornare al punto di partenza, no? questo tipicamente è quando io ho qualche cosa diciamo così, a perdere, cioè devo fare una serie di consegne e poi dopo il mezzo non deve necessariamente rientrare eh, o perché magari non è un mezzo è semplicemente una, una, una, una serie di, di, di operazioni da fare Ecco, questo a volte rappresenta anche eh, non necessariamente delle locazioni fisiche ma delle operazioni da compiere allora io devo compiere una certa serie di operazioni hanno delle dipendenze eh, nell'ordine in cui possono essere fatte ma alla fine le devo fare tutte eh, e quindi trovare qual è l'ordine migliore in cui sequenzializzare, sapendo quali sono quelle compatibili, quali possono essere fatte diciamo così, eh, una dopo l'altra. Ehm, e questa è una, una serie di problemi no? Appunto, che va sotto il nome della ricerca dei cammini o dei cicli hamiltoniani, l'esistenza del ciclo amiltoniano oppure la, del ciclo amiltoniano di lunghezza minima e così via. Poi esiste un'altra famiglia di cicli, che vediamo insieme un po' per simmetria, dei, dei cosiddetti cicli euleriani, No? da Eulero, eh, che è un po' più strana, diciamo, eh, perché richiede di, di attraversare un grafo usando tutti gli archi. Quindi un cammino che usa ciascun arco del grafo esattamente una volta. Che, se ci ricordiamo, è esattamente il problema da cui è nata la teoria dei grafi, no? quello dei sette ponti della città di Königsberg. In cui, eh, grafo, in cui i ponti erano gli archi, potevo modellare questa città come un grafo, i cui ponti erano gli archi, i vertici corrispondevano alle parti di terraferma, quindi le isole oppure le due, le due isole oppure le due sponde de, del fiume. E quindi fare la classica passeggiata no, che attraversa tutti i ponti significava trovare un cammino ciclico. Perché voglio tornare al punto di partenza, possibilmente. Ehm, che eh, attraversa tutti gli archi eventualmente passando più volte sullo stesso eh, eh, anche sullo stesso vertice, non importa, l'importante è che siano gli archi diversi. Okay? Quindi coloriamo, testiamo tutti gli archi possibili e immaginabili. In questo caso un ciclo, un cammino se non è chiuso, o un ciclo se è chiuso di tipo euleriano, è un, è un cammino o un ciclo in cui vengono usati tutti i vertici, no, tutti gli archi del grafo esattamente una volta ciascuno. Ehm, mentre il problema del ciclo hamiltoniano è un problema aperto, nel senso che non c'è una soluzione semplice, il problema del ciclo euleriano è un problema risolto in modo banale. No? C'è un teoremino che ci dice che un grafo è un grafo euleriano, cioè quindi ammette almeno un cammino euleriano ehm, di tipo ciclico, di tipo chiuso, se e solo se questi sono quei teoremi che nel, nel, nel mondo reale raramente ci capitano se e solo se tutti i vertici hanno un grado pari 2, 4, 6, 8, 374 allora, se tutti i vertici hanno un grado pari allora esiste un ciclo euleriano se almeno un vertice ha un grado dispari non esiste un ciclo euleriano punto e basta quindi il grado dei vertici è una, una cosa banale basta contare quanti archi ci sono no? eh, adiacenti a ciascun vertice se ho tutti i gradi pari allora si può trovare un il ciclo, il ciclo euleriano esiste punto eh, viceversa se esistono dei, gra, del, degli, dei vertici con grado dispari, è possibile in alcuni casi trovare magari un cammino, non un ciclo euleriano, se il numero di vertici che ha grado dispari è al massimo due. e saranno, li mettiamo come primo e ultimo del cammino, no? perché quelli hanno grado dispari, e, e quindi diciamo, su quei due lì non è necessario il vincolo di, di parità del, del numero di archi è una cosa un po' strana, nel senso che eh, due problemi che si somigliano molto, toccare tutti i vertici e toccare tutti gli archi, quello di toccare tutti gli archi, che in realtà sembra più strano, nella pratica è molto, è molto più semplice. Queste sono le formulazioni di base. Poi in realtà nei problemi reali non ce lo troveremo mai esattamente formulato così, trovare un ciclo euleriano, trovare un ciclo miltoniano, perché ci sarà sempre il problema pratico, Uh, che dal punto di vista diciamo, di matematico il ciclo Hamiltoniano esiste punto, invece noi vogliamo trovare non solo se esiste, ma magari quello di lunghezza minima uh, di peso minimo okay? in questo caso si parla sempre di grafo pesato perché se io uh, parlo della lunghezza del numero di archi, questo è costante cioè tutti i cicli Hamiltoniani toccano esattamente n vertici quindi hanno tutti lunghezza n, tutti se invece eh, il problema però è magari che non esiste, il problema non è trovare, ci sono casi diversi, ci sono dei casi in cui non è facile trovare un ciclo, e vedo non so se esiste, e quindi il problema diventa trovarlo. Altri casi, tipo appunto la cartina geografica, problemi problemi di logistica dei trasporti, dove ci sono tantissimi cicli hamiltoniani, perché la rete dei trasporti è molto connessa, però bisogna trovare quello di costo minimo, quindi anche lì, se io so già che nell'algoritmo è improbabile trovare un ciclo hamiltoniano e voglio scoprire se c'è, userò certi algoritmi che sono diversi da quelli in cui trovare un ciclo è facilissimo, ma poi devo minimizzare la sua lunghezza. Lunghezza sempre in termini di peso e non di numero di archi, perché il numero di archi in un ciclo hamiltoniano è costante. E la stessa cosa sul ciclo euleriano. Io, è facilissimo trovare se esiste, però magari trovare quello di, perché basta verificare il grado dei vertici, quindi il primo problema, è dire se esiste, è banale, ehm, mentre invece eh, trovare quello di peso minimo invece non è, non, non è, non è banale. No? Quindi dipende un po' ogni volta qual è effettivamente il problema eh, che si incontra, tenendo presente che spesso su problemi in cui si vanno a cercare i cicli, eh, tante volte si ha a che fare con dei grafi completi in cui ci sono tutti gli archi possibili e immaginabili. E questo chiaramente aumentando la densità del grafo complica, eh, complica parecchio no? il, la, la, il tempo di esecuzione dell'algoritmo. In questo grafo completo non è, è facilissimo trovare dei cicli, basta prendere gli, i vertici in qualunque ordine, però, però poi devo poi trovare quello migliore, e allora li devo diciamo così, eh, enumerare tutti i possibili cicli che sono, guarda caso n fattoriale perché dipendono dalle permutazioni dei vertici quindi ci sono varie varianti no, di questi problemi e, e di fatto ogni problema eh, diciamo così, è un po' un, po', un po' un problema a sé no? ehm, per quanto riguarda gli algoritmi come dicevamo eh, partiamo prima da quelli facili eh, sui grafi euleriani no? ehm, non solo abbiamo il teorema facilissimo che ci dice eh, se tutti i vertici hanno grado pari, allora esiste un ciclo euriano, altrimenti non esiste, ma eh, abbiamo cioè, diciamo, la stessa tecnica che si usa per dimostrare il teorema, è anche una tecnica costruttiva che ci dice qual è il ciclo, che ci insegna a costruirlo. Ehm, e come si fa? Eh, L'algoritmo è molto semplice, prendo un vertice di partenza qualsiasi, Qualsiasi, non importa quale, perché tanto comunque, essendo un ciclo chiuso, ritorno al punto di partenza e non, eh, non importa quale sia quel punto, ok? Partendo da quel vertice V, vai avanti a caso, vai avanti a caso, arbitrariamente, proprio da V, ok, quanti archi ho? Ho una certa serie di archi uscenti, ne scelgo uno, ok, arrivo qui, qui ho degli archi uscenti, ne scelgo uno, ok, vado avanti, eccetera, eccetera. Ovviamente, poiché sto cercando un ciclo euleriano, non devo usare due volte lo stesso arco, e va bene. Posso tornare allo stesso vertice, quindi potrei aver fatto questa scelta, poi questa scelta torna qui. Non è un problema, nel caso del ciclo euleriano posso avere dei cicli non semplici, anzi, li dovrò avere, perché se questo vertice ha 6, 6 archi uscenti, e dovrò entrarci e uscirci tre volte, ci entro, esco, entro, esco, ogni volta consumo due archi, uno per entrare e uno per uscire. E quindi vado avanti così a caso. Cosa può capitare? Eh, che Poiché il numero, se, poiché il numero di eh, vertici è finito, non è infinito, non abbiamo dei grafi infiniti, prima o poi tornerò al punto di partenza, oppure arriverò in un vertice da cui non mi posso muovere. Allora, il teorema ci dice che eh, non può capitare mai di trovarti in un vertice da cui non puoi più uscire. Perché? Proprio perché il grado di ogni vertice è un numero pari. E quindi se io ho un vertice ci sono entrato tra un arco, ci esco da un altro arco. Eh, poi ci entro una seconda volta, ci esco un'altra volta. Se il numero di archi è pari, non è mai possibile di entrarci in un vertice e non avere più una strada libera per uscire. Perché in questo caso vorrebbe dire che il numero di archi di questo vertice sarebbe un numero dispari. Invece se è un numero pari, io ci entro controllando un arco e vuol dire che ce n'è almeno uno ancora libero perché il totale degli archi deve essere pari per quel vertice. Ok? Quindi, eh, grazie all'ipotesi no? che tutti i vertici abbiano grado pari, sono sicuro che io posso andare avanti a caso senza mai rimanere bloccato. Poi può capitare che ritorni al punto di partenza, e ritorno al punto di partenza V, come ho fatto in questo esempio. Allora, ho fatto un cammino, che è un cammino chiuso, quindi è un ciclo, ma non, non è detto che questo... poiché sono andato a caso, non è detto né che questo ciclo tocchi tutti i vertici, in realtà non me ne frega niente se tocca tutti i vertici o no, perché mentre ne sono gli archi, e quindi ovviamente non è neanche detto che tocchi tutti gli archi, che attraversi tutti gli archi. Quindi è un ciclo chiuso, ma non è detto che sia completo. Allora, l'algoritmo cosa fa? Eh, dato questo cammino, dice, va bene, ma c'è ancora. Ci sono in, questo qua non è completo, se non è completo vuol dire che ci sono ancora dei... Vertici che hanno degli archi non utilizzati allora prendiamo uno di questi vertici e ripetiamo la procedura troveremo un altro cammino e poi in qualche modo incolliamo insieme questi due cammini lo vediamo meglio su una figura perché è più chiaro che cosa succede allora io ho preso questo grafo e ho scelto arbitrariamente il vertice E come vertice di partenza allora, questo è un grafo euleriano perché se andiamo a contare A a grado 2, B a grado 2, C a grado 4, D a grado 4, F a grado 2, E a grado 1, 2, 3, 4, 5, 6, e così via. H a grado 6, I e J hanno grado 2. Tutti i vertici hanno grado 2, beh pari, 2, 4, 6, e quindi questo è un grafo euleriano. E quindi dobbiamo riuscire a trovare un percorso. Prendiamo un vertice di partenza qualsiasi, ho preso E e facciamo un percorso a caso partendo da E. Quindi da E ho, posso andare verso C, verso D, verso F, verso G o verso J, ho scelto di andare verso C. Da G non rimango bloccato perché ovviamente G aveva due, due vertici, uno lo, due archi, uno l'ho usato e l'altro mi rimane libero, userò questo per uscire. Arrivo in H, da H posso, posso seguire verso D, C, F. I o J, boh, scelgo di proseguire verso J, sto andando a caso, senza nessun criterio, senza nessuna regola. Da J posso proseguire solamente verso E. E mi ritrovo di nuovo su E, cioè sul mio punto di partenza. Ok, a questo punto ho una piccola parte di quello che diventerà il mio percorso euleriano. Per aggiungere, devo ovviamente aggiungere dei pezzi, per aggiungerli cosa faccio? Scelgo un qualunque vertice appartenente a questo cammino che, ci, che, abbia ancora degli, un vertice che abbia ancora degli archi liberi, quindi posso scegliere in questo caso E oppure H, e ripeto la stessa procedura da quel punto. E quindi H, ad esempio, faccio ehm, H... Da H potrei andare verso F o verso, G, o verso I o verso D, ovviamente. Scelgo di andare verso D, poi da D scelgo di andare verso C, e poi casualmente da C scelgo di tornare ad H. E quindi ho fatto quest'altro percorso, no? che potrebbe essere questo, H, D, C, H. Al momento avrei due cicli, questo è il primo e questo è il secondo. Io alla fine non voglio però tanti pezzi di ciclo, voglio un ciclo unico. Però li posso infilare facilmente, nel senso che poiché il secondo ciclo inizia ad h e finisce a h, e h per scelta è un vertice che apparteneva al primo percorso, posso semplicemente infilarlo qua. E ottengo questo, E G, che è un pezzo del primo, poi ho tutto questo sottocammino HDCH, dove prima c'era solamente il vertice H, e poi JE che è il resto del primo cammino. Quindi praticamente quello che sto costruendo è il cammino iniziale EGH, poi anziché continuare subito su J, parentesi, vado su D, C, poi torno su H e a questo punto continuo il percorso JE per finire è un po' twisted, un po' incrociato, ma in realtà sono... è come se io facessi questo ciclo qui, lo taglio sul punto H e su questo ci innesto l'altro ciclo. Quando non si intersecano li vedrei così come una sorta di 8. E quindi il primo ciclo non lo completo, perché quando arrivo a un certo punto faccio una deviazione che mi farà toccare una certa serie di altri archi e vertici e poi tornare al punto di partenza da cui poi posso continuare. E capiamo che questo lo possiamo ripetere ogni volta, perché anche questo a sua volta posso scegliere un qualunque arco, no, un qualunque vertice presente su questo cammino che abbia ancora degli archi liberi, e innestarmi e fare anche qua un secondo eh, per, ciclo che tornerà al punto di partenza, eccetera, eccetera. Fino a quando non esaurisco il tutto. Quindi da questo eh, esempio qua posso scegliere ad esempio B, D, scusate, di partire da D e posso trovare un altro cammino che parte da D, possiamo disegnarlo, eh, D, B, C, D, B, A, C, E, D, questo qui sotto, no? partendo da D posso fare D, essendo un vertice che appartiene al, alla parte di ciclo che ho già trovato e ha ancora archi liberi, posso partire da qui e fare questo giro e otterrò quindi questa figura, eh, in cui poi, questa qui, a, a destra, partiamo da qua, in cui ho aggiunto anche questa parte D, B, A, C e D, che è qua, in mezzo. Anche qua rimane ancora qualche cosa di libero, allora attenzione, A, B, C, D sono già pieni, nel senso che ho già dato tutti i vertici, rimane ancora E, H, o F, no, o e, e oppure H, scusatemi, perché F non appartiene ancora al cammino, I non appartiene ancora al cammino, quindi non lo posso scegliere. Scelgo OE o H, diciamo scegliamo H, e a questo punto l'unica cosa che posso fare è andare ad esempio verso F, poi da F ho la scelta obbligata verso E, da E ho la scelta obbligata verso I perché non posso riusare archi che ho già usato, da I ho la scelta obbligata verso H e mi fermo, e quindi inserirò questa parte qui al posto di H, adesso possiamo inserirlo al posto di questa H oppure al posto di quest'altra, è assolutamente indifferente, qui nell'ultima figura, che è quella a sinistra, ehm, è stato inserito al posto della prima H, vedete qua, questa sottosequenza è al posto di questa prima H. E alla fine abbiamo trovato questa serie di vertici, in cui i vertici ovviamente compaiono più volte, ma gli archi che li collegano compaiono tutti una volta sola, li usiamo tutti, li usiamo tutti una volta sola e torniamo come punto d'arrivo allo stesso punto di partenza. L'unica ipotesi che abbiamo usato è appunto che eh, quando entro in un vertice posso sempre uscire. E o scopro sempre vertici nuovi e allora vado avanti, oppure torno al vertice di partenza e allora mi fermo e uso poi il meccanismo per ripartire scegliendo uno dei vertici rimanenti nel nel grafo alla fine di questo tutti i vertici verranno considerati a meno che non ci siano delle parti del grafo che non sono connesse allora ovviamente se non sono raggiungibili non li troverò mai ma poiché io ogni volta parto da un vertice che c'è già nel mio, ehm, nel, mio, nel mio ciclo diciamo così, temporaneo eh, sono sicuro che i due cicli si congiungeranno sempre cioè non prendo un vertice a caso e ricomincio da là no, prendo da un vertice di quelli che ho già e lo allargo quindi ogni volta si allarga sempre di più questa, questa serie di cicli concatenati in questo modo. Quindi questo è un algoritmo molto semplice, ovviamente già anche in libreria ce l'abbiamo già implementato, eh, e, lo, e capiamo che ha una complessità che è proporzionale al numero di archi, perché ogni arco viene preso una volta sola. Og mentre sto navigando il mio grafo, eh, faccio operazioni banali, del tipo semplicemente scelgo il, il prossimo nodo adiacente, mi basta prendere il primo, non ho bisogno di fare nessuna scelta, nessuna ottimizzazione, nessun backtracking, vado semplicemente avanti. E quindi, ad esempio, eh, l'implementazione di questo ciclo euleriano della libreria JGraphT ci dice che il tempo di esecuzione, è scritto qua sotto, è di tipo O grande di E, dove è la cardinalità del numero di archi del grafo, che è quello che ci aspettiamo. Quindi un algoritmo tranquillo di complessità lineare eh, che ci permette di, di, di trovare quando ci servono questi tipi di, questi tipi di cicli. Che purtroppo sono nella pratica meno frequenti, meno utili rispetto ai cicli hamiltoniani eh, perché eh, la, la, diciamo, problemi in cui sia necessario trovare tutti gli archi cioè, sono più rari essenzialmente nell'ambito nell pratico. No? Mentre invece se, a cercare, se andassimo a cercare gli algoritmi per risolvere i grafi hamiltoniani non avremmo purtroppo buone prospettive, buone, buone risposte. Perché eh, ad oggi non esiste nessuna soluzione efficiente, quindi diciamo soluzione polinomiale o poco più che polinomiale, eh, nel caso generale dei grafi, di un grafo pesato. Orientato o non orientato è indifferente. Molto spesso i grafi per i cicli Hamiltoniani sono grafi non orientati. Il problema non arriva dall'orientamento ma viene dal, dal peso, essenzialmente, mh? dal gestire i vari pesi, quindi tutti i vari cammini possibili e immaginabili. Ecco, tra questi, come vi accennavo già prima, c'è il problema famoso del commesso viaggiatore, ha anche una sigla, si chiama TSP Traveling Session Problem, che è proprio quello di, che ci dice. Dato una nuvola di punti, che sono le città che questo commesso viaggiatore deve toccare, trovare il cammino di lunghezza minima che le tocchi tutte. In questo caso, in questa figura, diciamo così, unire i puntini, c'è diciamo, un possibile ciclo che sembra un ciclo di lunghezza minima, sulla destra, ti dico sembra perché non so se è stato risolto in modo esatto questo problema, qua nella slide, eh, però siamo così, non... non non vediamo a meno occhio evidentemente delle, dei percorsi migliori rispetto a quello che è stato fatto in questo, ehm, in questo esempio che c'è qui ci sono due ipotesi uno è che eh, per andare da questo punto a quest'altro punto possa volare no? quindi la, la distanza che viene calcolata è la distanza in linea d'aria in un certo senso eh, e quindi tutte, per questo ho accennato prima al fatto che in molti casi i grafi con cui abbiamo a che fare sono grafi completi, perché in teoria da questo vertice potrei andare qui, potrei andare qui, potrei andare qui, potrei andare qui, potrei andare qui. posso scegliere quale, arbitrariamente quale sia la prossima città. Non ho un vincolo, dopo questa città non posso scegliere la successiva, ma solamente questa. No? Io so quali sono le città più vicine e più connesse, ma in teoria posso come prossima città scegliere una qualsiasi e in alcuni casi magari è, co è più conveniente passare da una città che non è l'immediata vicinanza per poi tornare magari indietro, piuttosto che non, ehm, se voi avete un grafo fatto così, no? supponiamo, e poi una città qui, quando siete qui vorre vorreste dire, ma io questa qui è più vicina, Ah poi questa è più vicina, poi questa è più vicina eh, col fatto che c'era questa qua sotto che vi siete dimenticati eh, e se arrivate in fondo dovete tornare qua, dov avete una lunga strada da fare, quindi diciamo, quando siete qui vi converrebbe non andare su quella più vicina ma su un'altra che è un pochino più lontana perché poi non devo più tornarci eh, sopra, quindi a priori io non so, non posso escludere che dopo una città ce ne possa essere un'altra e scegliere quest'altra sia la soluzione migliore. Quindi a priori il mio grafo è potenzialmente un grafo completo. E poi devo trovare ovviamente quali sono i, i, i, i percorsi migliori. Quindi la prima caratteristica dei problemi tipo TSP è che il grafo è completo perché non ho a priori delle coppie adiacenti di vertici da escludere. E quindi in teoria, in teoria quando sono sul vertice tutti gli altri sono buoni, purché non li abbia, non li abbia ancora visitati. La seconda caratteristica è che questo è un problema eh, geometrico, in cui il peso dell'arco corrisponde praticamente alla distanza tra le città. Poi la distanza, non è detto che la misuriamo in chilometri, ma la misuriamo magari in tempo, magari la misuriamo in carburante, eccetera. E se però questa è una metrica di distanza, eh, vale la proprietà triangolare. No? in cui normalmente se io ho la somma dei due segmenti, la somma del segmento di 1 più di 2 sarà sempre maggiore o uguale della eh, di 3, no? Se D3 è invece è il segmento ehm, quindi la famosa disuguanza triangolare che dice che il lato di un triangolo è sempre minore della somma degli altri due. Questo non è detto che avvenga se io metto dei pesi a caso sul mio grafo. Se però questi pesi derivano da una misura di distanza, una misura di consumo di risorse, tendenzialmente, provenendo dal mondo fisico, questi grafi sono grafi eh, euclidei, cioè rispettano la, la disuguaglianza triangolare. E se io so a priori che il grafo ha questa proprietà, può darsi che il mio algoritmo sia in grado di sfruttarla. Quindi qui non sto più visto che il problema, appunto, finora non abbiamo trovato una soluzione ottima, un algoritmo che mi dia la soluzione ottima in tutti i casi, e comincio ad andare a chiedermi, ma magari in questo caso specifico di questo grafo, in cui ho questa proprietà aggiuntiva, riesco a fare qualche cosa di meglio, riesco a trovare un algoritmo che, non per tutti i grafi, ma per quella eh, categoria, eh, invece lo, mh, eh, lo può trovare. Mm? Eh, e se noi andiamo a vedere sulla libreria jgraph.t, e cerchiamo ciclo Hamiltoniano, eh, noi troviamo stranamente non una classe o una serie di classi, ma un'interfaccia, no? perché gli stessi sviluppatori della libreria ci dicono, guarda, eh, questo è un problema noto, eh, sappiamo che il problema deve avere di fatto come parametro un grafo e poi un metodo che si chiama getTour, cioè calcola il tour, eh, in questo caso parla di grafi, se non sbaglio, eh, non pesati, quindi li trova solamente se esiste a trovare se c'è un ciclo hamiltoniano. Quindi non si preoccupa ancora eh, in generale del, eh, del pesi, e poi ci sono delle classi che lo implementano, che implementano questa interfaccia, le implementano in modo diverso, ciascuna di queste sottoclassi, eh, qui ce ne ho riportate alcune usa delle euristiche diverse, no? delle approssimazioni diverse e ciascuno mi darà una soluzione, potrà darmi una soluzione che è una soluzione al meglio approssimata no? ad esempio, eh, qui commentiamo alcune, alcune di queste implementazioni eh, ce ne sono alcune che mi danno una soluzione approssimata con un fattore di approssimazione massimo pari a 2 cioè se la distanza minima è eh, se la lunghezza di questo cammino minimo fosse 120 lui mi garantisce di, avere una, di darmi una soluzione che è minore o uguale al doppio della lunghezza minima è accettabile? no, dipende, non lo so mi dà comunque una soluzione e io so che la soluzione vera magari è la metà di quella che mi dà lui ragionando al contrario oppure magari c'è arrivato più vicino ecco, nel caso peggiore è la metà Oppure c'è quest'altro dei tre mezzi, cioè quindi 1,5, cioè lui peggiora, mi dà una soluzione che è peggiorativa al massimo di un, di un 50% in più. E ovviamente questo secondo dovrà fare del lavoro in più, quindi sarà un pochino più, eh, meno efficiente. No? E poi ci sono invece altri algoritmi di tipo puramente euristico, questo si chiama 2opt, eh, lui fa un ciclo qualunque e poi prova tra, tra di loro a scambiare città vicine, città adiacenti e fino a quando riesce a migliorare, cioè un po' l'idea di rilassamento, no? vado a prendere un arco, vedo se l'arco vicino è migliore di lui, e lo sostituisco. Solo che nel caso dei cammini minimi, il rilassamento ha cioè, tutta una base teorica, di teoremi che mi dice che alla fine converge e mi dà la soluzione minima. Invece qui non è detto. Però è un'euristica, quindi un algoritmo diciamo così, di, che prova a implementare un'idea di buon senso e cerca di migliorare la soluzione. Poi a un certo punto, quando non riesce più a trovare scambi efficaci, cioè che riducano la lunghezza del cammino si ferma eh, e mi dà un certo cammino, senza nessuna garanzia a priori su quale sia il margine di errore. Oppure ci sono gli algoritmi che mi danno una soluzione esatta, completa, ma solamente con condizioni extra, cioè se il grafo soddisfa delle condizioni aggiuntive sui pesi, sugli archi, sui gradi, questo chiaramente dipende dai, dai, dai problemi. Oppure ci sono delle classi che invece implementano la soluzione completa, ma ovviamente se la soluzione è completa deve essere, avrà una complessità che è o esponenziale o fattoriale a seconda di come viene implementato poi internamente. Quindi abbiamo un ventaglio di scelte, se il grafo è piccolo va benissimo una soluzione completa, chi se frega, se il grafo invece è più grande devo accontentarmi di una soluzione non esatta, una soluzione approssimata, oppure se conosco delle qualità particolari in più per il mio grafo eh, magari riesco a, a, a sfruttarle. No? Ad esempio ci sono tutt tutti degli studi sul problema cosiddetto del TSP metrico, cioè dove effettivamente il grafo sia metrico, cioè abbia eh, le distanze, no? e quindi le distanze eh, diciamo così, rispettano le leggi della geometria, non solamente la disuguaglianza triangolare, ma anche la somma delle distanze, eccetera, eccetera. Allora, eh, si, eh, si riesce a trovare implementare questa, questo famoso to approximate cioè un, un ciclo che sia al massimo lungo il doppio eh, del ciclo veramente minimo no? e questo però me lo fa con una, eh, con una complessità eh, diciamo così minore adesso voglio solo vedere se collegandoci online alla, a questa pagina browser, eccola qua ok, ci dà eh, tutti questi metodi devono essenzialmente implementare questo getTour però ce lo risolvono in modo diverso ad esempio questa eh, che ho detto to approximate metrics tsp ci dice, bisogna andare a vedere la, la, la definizione eh, for the metric tsp quindi il problema è solamente su un grafo che deve essere Uh, met geometrico cioè, pe i pesi devono essere geometrico no? è un'approssimazione assumendo che questa istanza di del grafo soddisfi la disuguaglianza triangolare ecco qua c'è scritto se lo soddisfa allora abbiamo una complessità che è v al quadrato log di v quindi molto bassa tutto sommato okay? è un po' più di v al, v al quadrato Mentre invece, se andassi a prendere un, un algoritmo più preciso come quello dei tre, quarti, dei tre mezzi, scusate 1,5, mi dà una complessità: allora bisogna capire, eh, nel TSP metrico la distanza tra città soddisfano la disuguaglianza triangolare. Quindi anche qui faccio l'ipotesi di metricità del grafo, di geometricità del grafo. Eh, lui però, questo algoritmo qua, richiede che il grafo sia non orientato e completo quindi che ci siano tutte quindi va bene, probabilmente l'ipotesi di completezza è valida però eh, è una condizione per far girare questo algoritmo mentre nell'altro algoritmo non era, non era richiesto che il grafo fosse completo allora ho fatto dell'ipotesi in più eh, ottengo un risultato che è un'approssimazione migliore perché può sbagliare del 50% e non del 100% e' una complessità che in questo caso è V al cubo per E, sempre polinomiale ma su un grafo completo ricordiamoci che E è esattamente V al quadrato. E visto che questo grafo deve essere completo qui stiamo parlando di V alla quinta, no? che è sempre meglio della, eh, della complessità esponenziale, però comincia a essere eh, un valore maggiore. Eh, mentre invece la, quando parlavamo ad esempio del 2opt, l'euristica di scambio, ci dice guarda io faccio una serie di, di scambi possibili e vedo se riesco a minimizzare la lunghezza del ciclo scambiando tra di loro vertici, coppie di vertici consecutivi, parto da un valore iniziale che è un, che è un ciclo casuale, eh, questo Uh, sto guardando, ma dovrebbe essere applicabile solamente a grafi completi, perché inizialmente parte da un ciclo casuale, trovare un ciclo casuale è, possibile, è, facile, è facile da trovare se il grafo è completo, altrimenti no, non lo vedo scritto qua, uh, no, in questo caso non, non c'è scritto, ma in realtà è, è, è, è, è implicito poi vabbè ci sono altri, anche lui a sua, a sua volta ciascuno di questi algoritmi ha delle casistiche particolari eh, quello che dicevamo che era un, grafo esatto, un algoritmo esatto questo qua Palmer Emissional Cycle eh, mi dice, calcola i grafi Hamiltoniani, cicli Hamiltoniani in grafi che soddisfano questa condizione di OR adesso non, so cosa, non ho idea di che cosa sia questa condizione di OR eh, ha dato una sua eh, condizione sufficiente affinché il grafo sia Hamiltoniano dicendo che devono avere almeno un certo numero di, di cicli è un teorema particolare in cui bisogna fare la somma dei gradi, dei, delle coppie di vertici non adiacenti Insomma, se soddisfa una certa disuguaglianza può darsi di sì, può darsi di no, allora posso usare questo algoritmo e se lo uso eh, mi trova un ciclo Hamiltoniano esatto in un tempo via al cubo però su un grafo Uh, se ho capito bene, non pesato uh, this algorithm does only attempt to find any miltonian cycle cioè cerca solo di trovare un ciclo hamiltoniano e però non cerca di trovare quello più breve quindi in questo caso si applica quando il grafo ha queste proprietà e noi non siamo sicuri se un ciclo esista e quindi andiamo a cercare se c'è uno se ce n'è uno, lui, questo algoritmo me lo trova ma non è detto che mi trovi quello più breve no? quindi, non, abbiamo una soluzione, non avere la soluzione completa vuol dire che nessuno è mai riuscito a trovare, e probabilmente teoricamente non esiste proprio, una soluzione polinomiale esatta al problema, nel caso generale, e allora abbiamo tante soluzioni particolari specifiche e dobbiamo capire in quale di queste, di queste casistiche no, si trova il nostro, nostro problema, se eh, diciamo, il nostro problema si può ricondurre a una di queste casistiche Oppure andiamo verso il problema eh, completo, come ha citato nelle slide l'algoritmo di Elcarp, che eh, mi, m -m -m mi dice subito che la complessità è 2 elevato V per V al quadrato, quindi, e, e ha una necessità di memoria aggiuntiva anche di 2 elevato V, quindi capite che quando V cresce, questo algoritmo qua non lo applicheremo, no? di sicuro, non è solamente per il tempo, ma anche per la memoria che ha bisogno di allocare. Eh e quindi magari può essere utile se il grafo è piccolo e se non ho informazioni aggiuntive quello che capita è che molto spesso ci dobbiamo accontentare mi spiace chiudere il corso con questa constatazione triste ma dopo aver tanto studiato, provato algoritmi ci dobbiamo accontentare di eh, rinunciare, fermarci a un certo punto e dicendo guarda questo problema qui o lo sappiamo risolvere in modo approssimato o lo sappiamo risolvere solo se in casi particolari ben, ben, ben precisi oppure in teoria sulla carta sarebbe risolubile ma richiederebbe un tempo di elaborazione che è comunque non è accettabile e ci si ferma qua, o meglio in realtà non ci si ferma qua ma esistono tutta una serie di algoritmi approssimati che noi non studiamo in questo corso che sono tecniche di soluzione approssimata appunto che cercano comunque di dare una soluzione che sappiamo già non sarà esatta ehm, ma eh, entro certi tempi di elaborazione che diamo, beh, io ho 24 ore di tempo di CPU, cerchiamo un algoritmo che in queste 24 ore cerchi di fare del suo meglio per avvicinarsi, avvicinarsi il più possibile a un ottimo che non potremo mai conoscere. Quindi, questa, diciamo così, eh, gli, gli algoritmi che abbiamo diciamo, studiato in questo corso sono sempre partiti dall'idea di avere un problema e volerlo risolvere, avendo definito qual è la soluzione nel mondo reale molte volte invece ci si accontenta, ci si deve accontentar di meno perché purtroppo la teoria ci dice che al di sotto di una certa complessità non si riesce. Tra l'altro io qui non vi ho detto che questo problema non si può risolvere in modo polinomiale, ho detto che nessuno è mai riuscito a trovare una soluzione polinomiale al caso generale e questo è uno dei problemi aperti dell'informatica cioè quel problema è commesso viaggiatore, quindi trovare un ciclo Hamiltoniano è ancora un problema di cui se voi scoprite, se voi riusciste a dimostrare che non esiste nessun, problemi, nessun eh, algoritmo polinomiale che sia in grado di risolvere questo problema, sicuro avete il premio Nobel il giorno dopo, no? perché sono da 50 anni che nessuno è mai riuscito a dimostrare se esistono dei problemi, se esistono veramente dei problemi che non ammettono mai nessuna soluzione polinomiale. Eh, noi tutti sospettiamo di sì, no? nel senso che ci sono quei problemi, sono da 50 anni, ci stiamo lavorando, nessuno è mai riuscito a trovare una soluzione più efficiente e quindi sospettiamo che non esista, però matematicamente nessuno è mai riuscito a dimostrarlo, quindi c'è sempre il dubbio che un giorno uno arrivi e dice, stravolge l'intera informatica dicendo guardate che quel problema là che voi pensavate irrisolubile con complessità esagerata in realtà si risolve così. Può succedere perché nessuno ha ancora dimostrato il contrario, però c'è una categoria di problemi che sono quelli che ho detto NP-hard, eh, NP sta per non polinomiale, che non sono risolubili in modo poli non polinomiale. Tra l'altro è carino perché invece quello che sono riuscito a trovare i teorici, gli informatici teorici, è che se tu ne risolvi uno di questi, se tu riesci a prendere uno di questi problemi cl classici, tra cui appunto, il TSP è uno di questi, L'altro è il timetabling, quindi fargli orari essenzialmente, orari calendari, è un altro problema di questo genere. Se ne risolvi uno, riesci a trovare la soluzione polinomiale per uno di questi, allora a cascata riesci anche a risolvere tutti gli altri, perché sono riconducibili tutti l'uno all'altro, con certi meccanismi. Mario mi chiede, al riguardo gli algoritmi che abbiamo visto, è importante scegliere uno piuttosto che un altro in un certo problema? Allora, eh, no, se non stiamo andando a se non siamo troppo preoccupati delle prestazioni ottime in un problema piuttosto che in un altro. Eh, per quanto riguarda i cicli hamiltoniani, eh, vabbè, posso già dirvi che cioè, se dovesse capitare un calcolo di questo genere in, in un esame, quello che vi chiediamo è di fare una procedura ricorsiva. Quindi provare voi a costruire il ciclo, eh, richiesto, diciamo così direttamente, ricorsivamente, quindi non serve conoscere questi algoritmi perché di fatto come vedete hanno delle ipotesi di base che sono da studiare tutte una per una. E, non ve, ve lo cito perché magari vi può servire se aveste da risolvere il problema nel mondo reale, eh, sappiate che c'è chi ha già fatto degli studi, degli investimenti, quindi ci sono già delle soluzioni pronte, però bisogna capire se si applicano o no, se si vanno bene o no. Eh, se dovesse capitare un problema di un ciclo all'esame, eh, quello che vi chiediamo è di fare una procedura ricorsiva per conto vostro. Se invece dobbiamo, parliamo di cammini minimi, allora tutti quegli algoritmi che abbiamo visto prima sono tutti validi. Hanno tutti una complessità praticamente paragonabile sul via alla seconda, oppure numero di archi, oppure V, v, per, v per logaritmo di V, ma sono. Eh, spesso usiamo quello di Dijkstra, perché è quello sui, sulla singola sorgente è quello più veloce, più efficiente, ma alla fine sono abbastanza tutti intercambiabili tra di loro. Eh, sì, sì, è abbastanza ind è indifferente usarne uno piuttosto che un altro per... sono comunque polinomiale quindi se ne usi uno all pairs anziché un single source e quindi passi dal quadrato via al cubo per il tipo di grafiche che abbiamo noi probabilmente non, non ci cambia la differenza è chiaro eh, va usato in modo corretto nel senso che non devo ricalcolare troppe volte le cose che ho già ma eh, non, non stiamo a fare diciamo così, ehm, ad analizzare troppo la scelta dell'algoritmo sapendo che comunque è in quella categoria, okay? sarebbe sbagliato invece su un problema di cammini minimi impostare una procedura ricorsiva, questo sì, perché eh, stai andando su una classe di complessità diversa quando in realtà sai che esistono delle, dei problemi di complessità polinomiale, questo sì, bisogna minimo orientarsi su qual è almeno la, la classe di problema, no? sapendo che grosso modo sono queste tipologie di problemi che possono capitare. Ok... Um... Noi abbiamo ancora una decina di minuti e eh, se volete io ragionerei con voi un attimo sul problema dei cammini minimi sul grafo della metro di Parigi. Okay? Cioè, oggi abbiamo parlato tanto di cammini, cammini aperti, cammini chiusi, cammini minimi, cicli eccetera. Eh, noi avevamo visto la volta scorsa no, i problemi della metropolitana di Parigi in cui avevamo una prima implementazione che avevamo qua in questo test model che eh, trovava un cammino e questo cammino era minimo dove con minimo intendevamo eh, il numero il minimo di archi, il numero minimo di, eh, di tratte no, da percorrere numero di archi, della lunghezza in termini di numero di archi o di vertici attraversati tra una, tra una stazione di partenza e una stazione di arrivo questo l'abbiamo fatto semplicemente usando, ricordiamocelo eh, usando una visita in ampiezza no? abbiamo fatto una visita in ampiezza e abbiamo usato vabbè, il traverso, la list eccetera eccetera, ma poi abbiamo scoperto che non serviva perché bastava prendere il get dove era? il get father eh? adesso eh, non trovo più il codice uh, get parent eccolo qua uh, rispetto a ciascun vertice e quindi ricostruivamo uh, semplicemente quindi abbiamo fatto un esercizio abbastanza ampio però il, il punto di arrivo no, del codice erano queste quattro righe in cui se mi serve un cammino minimo dove, minimo nel, uh, dove gli archi non sono pesati quindi hanno tutti lo stesso peso basta e la cosa più semplice è facciamo una visita in ampiezza e andiamo a interrogare l'iteratore per andare a prendere il parent quindi tutto il meccanismo del traversal listener di fatto non ci serve, se non per altri casi particolari che però non siano semplicemente il calcolo del cammino minimo. Per il grafo non pesato. Se invece un grafo fosse pesato, allora eh, potremmo usare ad esempio l'algoritmo di Dijkstra eh, con un certo vertice di partenza e un vertice di arrivo. Ecco, eh, non lo implementiamo subito, o non lo implementiamo in questi dieci minuti che ci rimangono, eh, perché in realtà il grafo che abbiamo creato qua era un grafo eh, non pesato no, perché semplicemente abbiamo aggiunto un arco abbiamo aggiunto degli archi semplicemente per, per le fermate eh, collegate tra di loro no? c'era questo get all connessioni che corrispondeva niente, più che, niente di meno che alle, alla tabella connessioni del nostro database allora se dovessimo invece pensare a un grafo orientato Cosa, cosa dovremmo fare? Okay, quindi Questo ragionamento lo facciamo insieme, proviamo a, a immaginare eh, un, un calcolo della de distanza minima tra due eh, stazioni della metropolitana di Parigi, tenendo conto, ad esempio, del tempo di percorrenza e non del numero di tratte. Tempo di percorrenza perché alcune stazioni tra di loro saranno più vicine altre saranno più lontane, quindi il tempo di percorrenza è più lungo. Ma, ma, ma alcune linee, e ce abbiamo nella tabella linea, vanno a velocità diverse, cioè la maggior parte delle linee vanno a velocità di 55 km/h, ma alcune vanno più piano, queste vanno a 35, questa va a 40, questa addirittura va a passo duomo a 18, questa speriamo di non prenderla perché va a 3 km all'ora, e cose di questo genere. Quindi ogni linea no, eh, ha una eh, velocità particolare, una velocità media di percorrenza. E eh, le fermate sono a distanze diverse, allora di ogni fermata noi abbiamo le coordinate X e Y del luogo in cui si trova quella fermata. Non abbiamo l'effettiva lunghezza del percorso, che può anche fare delle curve, ma perlomeno abbiamo la distanza, diciamo così, in linea d'aria tra le varie fermate. Speriamo che i progettisti della, della metropolitana non abbiano fatto troppi, troppi giri inutili. Okay? Allora, cosa potremmo fare per, per trasformare questo problema? in un problema su un grafo pesato, eh, io so che ho le varie linee, le varie connessioni, okay? quindi una stazione qui, un'altra stazione qui, ho una linea che li collega, in realtà queste due stazioni possono essere, abbiamo visto, anche collegate a linee diverse, quindi la linea blu, la linea eh, verde, la linea rossa e così via. Eh, consideriamone una noi che, quello che potremmo fare è calcolare il tempo medio di percorrenza dare al peso del, dell'arco il tempo medio di percorrenza di quella tratta. e come lo calcola il tempo medio? Beh, il tempo medio potrebbe essere spazio ehm, fratto velocità quindi il tempo medio lo possiamo calcolare come lo spazio, quindi distanza, tra la fermata 1 e la fermata 2, f1 f2, fratto la velocità media della linea. Velocità, linea. Ok, allora, la velocità della linea la conosco, Partiamo dalla connessione, la connessione mi dice che io ho un arco tra la fermata 358 e quella 124, questa fermata, questa connessione usa la linea 1027, quindi io posso ricavare, conoscendo la linea 1027 da qualche parte, che questa linea ha una velocità media di 55 km all'ora. Poi, conoscendo le due fermate, che sono 358 e 124, vado a vedere alla fermata 358, 358, che ce l'ho qua, Neuville Université, le sue coordinate GPS, la, la, latitudine e longitudine, anzi, longitudine e latitudine sono in questo ordine, posso prendere le coordinate dell'altra stazione, che era 124, e, e, e grazie a queste coordinate posso calcolare la distanza. Adesso, nel progetto, quindi, nel progetto, noi avevamo nel, nell'oggetto fermata memorizzato le coordinate in un oggetto di tipo LATLNG. Cos'era questo oggetto LATLNG? Semplicemente una classe di, eh, eh, che implementa, diciamo così, dei calcoli basati sulle coordinate. In una libreria che si chiama Simple Lat Long no? Simple Lat LNG, se andiamo a cercarci questa libreria, eh, questa offre alcuni metodi, c'era già l'indicazione un in, in, in uno, in uno dei, la, dei, dei laboratori no? in cui è già stato usato questo. Eh, questa libreria. Fornisce degli oggetti semplici per fare calcoli tipo geometrici. Dov'è la documentazione? Eh, aspetta che non, mi non la trovo più. Release. Ah, vabbè cerchiamo, scusate, mi ho dimenticato di cercare prima il link diretto ok, ad esempio questo è uno dei siti in cui ci, ci trova il javadoc di questa di questa libreria e eh, dati due oggetti di tipo lat-long c'è un metodo distance, un metodo statico della, della classe latlong dell eh, che da dati due punti e una lunghezza di unità, un'unità di lunghezza che è un'enumerazione in cui posso dire la voglio in chilometri, la voglio in metri, la voglio in, in diciamo così, varie, varie unità di, di, di lunghezza, eh, mi dà essenzialmente il valore double della distanza stessa quindi di fatto fa il calcolo però tenendo conto della, della Terra come se fosse una sfera e quindi sa che le longitudini e le altitudini sono in realtà coordinate polari in, su una sfera del raggio pari al raggio della Terra e non, se, e, e non rischiamo di sbagliare ipotizzando che diciamo così, eh, la Terra fosse, sia piatta e quindi non usiamo il teorema di Pitagora per calcolare la distanza. Questa length unit eh, è un enumerazione che può essere chilometri, metri oppure chilometri miglia nautiche o, o, o miglia terrestri, ma preferiamo non usare le miglia, chiaramente, essendo, diciamo così, per fortuna, in una parte del mondo che usa il sistema internazionale o nodi addirittura. Um, ok, quindi è possibile calcolare la distanza conoscendo le, le, le coordinate e noi vi abbiamo inserito nel, nel, nel Maven del progetto questa libreria che è molto molto semplice è eh, eh, molto semplice perché ehm, appunto, ipotizza che la terra sia sferica, cioè usa una politizzazione sferica della terra, la, la terra non è, non, è, non è assolutamente una sfera, ha una forma molto più diciamo così, appiattita e irregolare e quindi se uno dovesse fare dei calcoli veri non usa questa libreria semplice, eh, dice che però di solito l'errore dovrebbe essere solamente intorno allo 0,3% però se hai bisogno di una precisione migliore, ovviamente devi usare un'altra libreria, per quello che serve a noi è sufficiente, l'abbiamo usato per misurare la distanza degli aeroporti, non il laboratorio, dove la distanza era magari anche di migliaia di chilometri, eh, eh, diciamo così, c'è stata sufficiente come tipo di approssimazione. Però anche sul picco, della metropolitana, sulla metropolitana di Parigi, no? eh, qui è chiaro che le, le, le differenze sono minime, no? perché 48,8 è e con quella differenza di, di latitudine e longitudine sulla seconda cifra decimale essenzialmente ehm, fra le varie stazioni però tutto sommato se, se andate a misurarlo in metri o in chilometri in questo caso meglio in chilometri perché abbiamo la velocità in chilometri all'ora ehm, possiamo prendere quindi le coordinate di f1, le coordinate di f2 usare il metodo distanza della libreria eh, e, eh, e riusciamo a calcolare per ogni arco un tempo medio quello lì lo, lo usiamo come peso dell'arco e poi usiamo, so, l'algoritmo di Dijkstra che ci dà, dato la, la, la stazione di partenza e la stazione di arrivo. Quindi per fare questa operazione in realtà ci metteremo un'ora semplicemente a costruire il grafo pesato, perché dobbiamo estrarre queste cose, e poi 5 minuti per applicare l'algoritmo di Dijkstra. Eh, no, magari non un'ora, magari mezz'ora, però. E, e questa sarebbe una prima approssimazione, ok? Possiamo farlo, nel senso che ve lo consiglio di fare come esercizio, poi magari vi pubblico poi una, una mia soluzione in un branch così la possiamo diciamo così, confrontare, abbiamo almeno un esempio pratico no, di utilizzo della, della, del metodo di Dijkstra eh, per il calcolo dei cammini minimi, devo farlo in un branch separato perché proprio il grafo è diverso, non sarà più un simple graph ma sarà... Eh, eh, sarà un grafo pesato, un weighted graph e quindi non, non, non posso farla come estensione di quella attuale dobbiamo fare proprio una cosa parallela, diversa e poi eh, quindi l'algoritmo lavorerà mh, e quindi avrà F1, F2 poi avrò un'altra stazione qua che sarà F3 e troverà i cammini minimi il problema qual è? Eh, noi sappiamo che questo non è un grafo è un multigrafo e per ogni coppia di stazioni ci sono più linee che le collegano. Allora, queste linee hanno ciascuna una velocità diversa, possono avere una velocità diversa. Allora, il problema reale non è uguale al problema teorico. Nel problema teorico io potrei scoprire che, posso andare, che il cammino minimo è quello di andare da F1 a F2 con la linea rossa, e poi da F2 a F3 con la linea blu. E quindi l'algoritmo cosa fa? Fa la somma del tempo di percorrenza medio sulla linea rossa da F1 a F2 più la somma del tempo di percorrenza medio tra F2 e F3, la fermata 3. Questo ci dà il tempo di percorrenza? No. No, perché eh, dimentica il fatto che qua dovrei cambiare stazione, dovrei cambiare linea. No, io posso avere tutti gli archi che voglio magari questo ha un peso minore perché la velocità della linea rossa la distanza è chiaramente la stessa tra F1 e F2 ma la velocità della linea rossa magari è maggiore della linea blu e della linea verde e quindi lui mi dice guarda in quel tratto lì prendi la linea rossa sicuramente è più veloce poi dopo la linea rossa non c'è più e quindi scegli tra la verde e la blu e mi dà la somma dei tempi netti di percorrenza e mi dà il percorso che minimizza la somma dei tempi netti di percorrenza senza pensare che in realtà eh, qui devo cambiare, e cambiare significa perdere tempo. Se la mia metrica è il tempo, come abbiamo, cerca, stiamo cercando di fare, eh, qui sto perdendo tempo. Se io sono sulla stessa linea, il tempo di attesa in stazione è zero. Se io non sono sulla stessa linea, in realtà quando scendo in una stazione, devo attendere un certo tempo prima che passi la prima vettura dell'altra linea che devo prendere. Adesso possiamo trascurare il tempo necessario per spostarsi da una linea all'altra, anche se voi sapete che in queste grandi metropolitane come quelle di Parigi magari cammini anche 10 minuti, ecco per fare una, una coincidenza. Allora, questo tempo qui non viene considerato dall'algoritmo, l'algoritmo somma la, eh, i pesi degli archi, punto e basta. ok? Eh e quindi io dovrei in qualche modo avere una soluzione che, diciamo così, che non mi rappresenta il vero percorso migliore dovrei, avere, dovrei modificare il mio problema in qualche modo facendo capire che eh, cambiare linea ha un costo cambiare linea mi costa in termini di tempo come potrei farlo? Okay? l'algoritmo non lo capisce però se io lo dovessi fare dovrei in qualche modo dire al mio algoritmo guarda, la mia stazione F1 è come se avessi una stazione F1 per la linea blu, poi in F1 passa anche la linea rossa, quindi ho un F1 rossa, che va anche in F2, chiaramente F1 arriva in F2, e poi in F3 arriva la linea blu, e poi ci sono anche le linee verdi, ok? Ok, allora va bene, io ho l'F1 verde, l'F2 verde, verde e l'F3 verde. Allora, io voglio andare da F1 a F3 a trovare il percorso minimo? Allora, per farlo aggiungo dei vertici, allora già la stazione F1 non l'ho rappresentata come un unico vertice, ma l'ho rappresentata come tre vertici. Idem l'F2 e l'F3 con due vertici perché uno per ogni linea da cui passa. Poi dirò, va bene, la stazione F1 ipoteticamente la rappresento tramite un altro vertice astratto che ha con peso 0 è collegato a questi tre e l'F3, che è il mio punto d'arrivo, è qualcosa che si può raggiungere con peso 0 da questi due F3. E poi devo, quindi vuol dire che il mio cammino minimo cercherà il cammino che ha da F1, diciamo così, astratto, nero, all'F3 nero, punto di arrivo, la sorgente sarà qui e il punto di arrivo sarà qui, del mio cammino minimi, e mi cerca il cammino minimo eh, usando questo grafo che non è il grafo reale delle stazioni. È un grafo arricchito in cui ho dovuto, per modellare un effetto in più ho dovuto aggiungere degli archi e aggiungere dei vertici. Questo primo vertice sceglie quale linea prendere e poi ovviamente questo mi fa arrivare al punto di arrivo. Questa scelta della linea, in realtà, in questo caso, può avere un peso zero. E poi sulla stazione intermedia cosa si può fare? Io nella stazione intermedia posso continuare, come mi dica questo grafo, oppure posso cambiare linea. Dalla linea, 2 posso andare, dalla linea blu posso andare alla rossa, dalla rossa posso andare alla blu, posso cambiare tra la, blu e la, tra la rossa e la verde, o tra la blu e la verde. Quindi ad ogni stazione posso modellare tutti i possibili cambi di linea che avvengono in questa stazione. E questi archi non sono archi a peso zero, ma sono archi a cui potrei dare un peso, ad esempio, dato dal, e ce l'abbiamo qua nella tabella linea, dato dall'intervallo di passaggio tra, tra le vetture, quindi ci sono degli intervalli, pardon, scusate, ho sbagliato l'ordinamento, ci sono delle, delle linee che passano a intervalli di 5 minuti, linee che passano a intervalli di 15 minuti e così via e quindi magari dirò che questa per passare alla linea blu servono, passano ogni 5 minuti quindi tutte le frecce che vanno verso la linea blu avranno un peso 5 le frecce che vanno verso la linea verde quindi 5 questa, 5 questa le frecce che vanno verso la linea verde magari hanno un peso 15 e così via no? e quindi modello un grafo che ha un livello di dettaglio in più dove la stazione non è più una cosa atomica monolitica ma è a sua volta divisa in varie sottoparti in cui se il viaggiatore rimane sulla stessa linea continuare non gli costa nulla, se il viaggiatore decide di cambiare linea allora eh, cambiare gli costa un tempo che ha dato, ad esempio il tempo di attesa tra una vettura e l'altra, oppure se vogliamo fare un tempo medio potremmo prendere la metà, qui stiamo ovviamente approssimando creando un modello. Questo per dire che molto spesso eh, il problema di rappresentare sotto forma di grafo o di altra struttura dati un problema reale non è mai così diretto come quello che facciamo negli esercizi, in cui c'è una cosa e semplicemente di crearci il grafo sopra. A volte il grafo o la struttura dati in generale richiede di essere a sua volta decomposta, in qualche modo spezzata, per rappresentare degli altri fenomeni diciamo così, di secondo ordine e quando è possibile lo facciamo magari manipolando il grafo stesso aggiungendo archi questi che ho disegnato, o vertici questi che ho disegnato in nero che nella realtà non esistono, decidendo che la stazione non è un unico vertice ma sono tanti vertici diversi, ciascuno relativo a una linea che passa da quella stazione e quindi riuscendo a modellare dei fenomeni aggiuntivi e perché? perché così posso sfruttare di nuovo l'algoritmo di Dijkstra e calcolare i cammini minimi su un grafo che è più complicato e quindi sarà l'algoritmo stesso che decide se mi conviene cambiare stazione perché passo su una linea più veloce oppure non mi conviene cambiare stazione perché il tempo di, di cambio è maggiore rispetto alla differenza di, di, di tempo di percorrenza tra la linea più veloce e la linea più lenta. Quindi uso l'algoritmo per comunque calcolare il risultato migliore tenendo conto nella modelazione del grafo anche di effetti aggiuntivi che non siano solamente il tempo netto di percorrenza. Quindi non devo buttare via tutto, ma devo adattare la modellazione al tipo di problema che ho. Questo ve l'ho fatto così come flash, come esempio, chiaramente non... qualcuno, se qualcuno vuole può provare anche a implementarlo in questo secondo livello, ma chiaramente il primo esercizio che dobbiamo fare è semplicemente calcolare e ragionare sul tempo netto, così ci familiarizziamo col metodo dei, dei cammini minimi. Um... I metodi Alessandro mi sta chiedendo riguardo al metodo getParent, attenzione che il metodo getParent funziona solamente in un grafo non pesato, okay? in cui gli archi abbiano tutti la stessa lunghezza. Quindi in questo caso in questo ragionamento qua non possiamo applicare eh, quel metodo. Eh, il metodo trovo cammino con lui che parent sostituisce il metodo. Sì, esatto, la soluzione è quella che avevamo visto prima, eh, però appunto lo ribadisco ancora una volta, vale solo per i grafi non pesati eh, se voi guardate l'unico metodo che ci serve è questo qua questo metodo qua trova cammino 2 che usava get parent e poi nel suo chiamante essenzialmente se non sbaglio ribaltava l'ordine della, della lista essenzialmente mm. ok io non vi non vi voglio trattenere oltre eh, come al solito eh, su questo appunto magari ci, ci scambiamo le soluzioni del, del metro Paris con le distanze con i tempi di percorrenza eh, lunedì secondo me abbiamo un po' di tempo anche per vedere questa soluzione e invece ci vediamo mercoledì alla simulazione d'esame non usiamo il link solito per i laboratori perché vi daremo tre link diversi per i vari tre gruppi okay? ma domani vi lo comunichiamo adesso vi lascio e ci vediamo mercoledì prossimo per la simulazione Grazie a tutti.